Quanto oro ha l'Italia? Mi presento, sono Davide Campomaggiore, il titolare di Oroetic Ethic e da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi. Con la mia catena di comproro Oro, oro Ethic in Italia sono diventato il punto di riferimento per i media per il lavoro a tutela dei clienti. Il motivo principale che spinge le banche centrali ad accumulare oro è quella di riserva monetaria. Per riserva monetaria si intende la possibilità di poter stampare denaro in base alla quantità di oro accumulato, questo a garanzia appunto della propria valuta. Il metallo di riserva può essere utilizzato per coniare vere e proprie monete oppure, come spesso accade, viene conservato all'interno dei cavò come garanzia della propria economia. Date le sue caratteristiche di scarso ingombro e non deperibilità, è il metallo ideale per svolgere questa funzione. Gli Stati Uniti sono il primo detentore al mondo di oro con oltre 8.000 tonnellate. Seguiti poi dalla Germania con 3.377 tonnellate di oro e dall'Italia con 2.451 tonnellate, a seguire poi la Francia con 2.435 tonnellate di oro. La Cina e la Russia, che solo ultimamente si stanno affermando come importanti player nell'acquisto di oro, sono solo sotto le 2.000 tonnellate. C'è da evidenziare però un ente sovranazionale come il Fondo Monetario Internazionale che detiene una quantità di oro che lo collocherebbe al terzo posto con una quantità di 2.814 tonnellate. Se vuoi avere più informazioni sull'oro vai sul sito www.vendereorousato.com dove troverai un blog con all'interno numerosissimi articoli e approfondimenti. Se vuoi venire a trovarci al negozio ti consiglio di approfittare dell'offerta di Oroetic su www.offertaoroetic.it Per te 4 vantaggi esclusivi che scoprirai visitando il sito. Ciao e grazie!